Quindi quando si fa un video per un sopralluogo si parte sempre dall'esterno, ok, per vedere se ci sono o meno dei gradini, ad esempio. Poi le porte devono essere segnate per capire quali sono, tante volte magari si può, eh, si rischia di fare confusione. Poi... Attenzione a, sempre alle finestre, ok? Che, ad esempio, in questo video non, eh, non avremmo visto che erano tutti dei piccoli eh, basistas, ok? Invece sono tutte apribili. Poi, se avete un metro laser, è comodo, perché, ad esempio, posso prendere la misura di questa colonna, la distanza rispetto al muro, ok? Prendo. Faccio così, punto e poi lo mostro già direttamente al cellulare così ho già la misura. Chiaramente si prendono delle misure così come queste che vi ho fatto vedere perché è piccola e certa e poi chiaramente andremo a prendere la, la, la lunghezza di tutto quello che è l'immobile. ok? Stando attenti chiaramente a prendere fino in fondo dove eh, c'è il muro altrettanto importante è parlare durante il video così che potete dirmi dove sono le finestre ad esempio questa è una finestra e questa è chiusa ok? Eh, solo avvicinandosi sì, poi lo, lo si vede bene poi eh, farmi vedere dove sono ad esempio gli impianti di condizionamento piuttosto che di riscaldamento, eh, farmi vedere anche la questione soprattutto dell'altezza, in questo caso abbiamo un'altezza di 3 metri però posso vedere, eh, solitamente si lascia sempre dei, dei punti in cui si, eh, è visibile il, sopra il controsoffitto. Okay, soffitto originale che qui abbiamo 335 cm e quindi mi permette di capire che riuscirò poi a passare facilmente sopra con tutto quello che è l'impianto elettrico e idraulico. Una panoramica poi a tutto l'immobile, sempre tenere eh, più stabile possibile il cellulare, sempre in verticale e così riusciamo a farci un'idea.